giornata di dicembre fredda freddissima buongiorno ragazzi allora piccolo aggiornamento fuori ci sono i pinguini è eh, tipo dalle 6 che sono in piedi stamattina e va vi racconterò in dettaglio più tardi cosa è successo perché mi sono alzata alle 6 per nulla che poi sono partita alle 8 passate da casa perché Oggi dovevo andare a caricare il camper a Ferrara e scaricarlo in officina Ma mi sono svegliata e niente, semplicemente il carroattrezzi mi ha mandato una foto tipo alle 6.40 Che era già a Ferrara con il mio camper caricato sopra E mi avvisava che stava già partendo per venire giù a Padova a scaricarlo in officina andando in officina <ride> a vedere il derelitto che verrà dato alle mani di il nostro sapiente Simone che poi conosceremo assieme e che lo porterà da prognosi riservata a rianimazione dunque o comunque da prognosi riservata a... e lo rianimerà ci vorrà un miracolo però sono sicura che ce la farà e niente andiamo a vedere <ride> cioè non riesco a smettere di ridere perché vi giuro eh, non lo so mh, mh, mi fa strana sta cosa nel senso capirete quando vedrete il mezzo del perché è sto... eh, una risata isterica di disperazione in realtà e capirete meglio quando vediamo, vedremo assieme cosa ho comprato Dovremmo anche trovarci un nome, per il momento non ce l'ha, ma salterà fuori molto velocemente il nome. E basta, andiamo, andiamo in officina, che mi è già arrivato il messaggio che ha già scaricato il derelitto. Signori e signori, vi presento il prognosi riservata. abbiamo recuperato il pavesino abbiamo deciso di battezzarlo pavesino patavino per il semplice fatto che oggi sono durante il recupero ci siamo resi conto anzi dopo che ci ha scaricato il camper il nostro amico Alex col carro attrezzi direttamente in officina sono salita nella cellula dietro per dare un po' un occhio un po' più approfondito all'acquisto che ho fatto e ci siamo resi conto che cioè, no, serve un miracolo per riportarlo in strada eh, l'abbiamo battezzato pavesino perché effettivamente è leggero, fragile e come un pavesino basta guardarlo perché si disintegri praticamente ho fatto una fantasmagorica scoperta e cioè che praticamente che tutte le pareti sono marce ci sarà da rifare tutte le pareti, ci sarà da rifare tutti gli infissi, ci sarà da rifare tutte le finestre, ci sarà da rifare tutto praticamente. E mi sono resa conto che ho comprato un camper che di buono, non so se abbia anche solo il motore, speriamo. E eh, sarà una bella avventura eh. Sarà veramente una bella avventura tenendo conto che non ho minimamente esperienza in questo campo Ho ristrutturato altre cose, ho ristrutturato auto, moto, biciclette Ma il camper è la prima volta che mi imbatto in un mezzo del genere <ride> Vi terrò aggiornati e prossimamente, nei prossimi giorni, faremo qualche video se riusciamo ad andare in officina con il meccanico per la prima messa in moto e più che altro sì. E vediamo se è ancora vivo. E speriamo di aver scelto il meccanico giusto. Spero di sì, penso di sì perché vedendo la disponibilità comunque di Simone e il, come si è approcciato immediatamente a, al mezzo quando l'ha visto mi sono resa conto che effettivamente sì eh, servirà il miracolo di Natale ma ho trovato un meccanico secondo mio parere per il momento devo, cioè, ho trovato un, un buon meccanico. Almeno una persona che almeno sa quello che fa. E... Ci aggiorniamo. Ciao e in bocca a fatemi in bocca al lupo che mi servirà assolutamente.